Siamo davanti all'ingresso del CPR, siamo qua perché come tutti ben sapete una settimana fa una persona in una zona completamente anomala che è presente qua dentro, che viene definita ospedaletto, è stata trovata morta al mattino molto probabilmente per un, una questione di suicidio. Un suicidio in realtà abbastanza organizzato visto che quella persona era stata presa eh, direttamente dall'ospedale dove era stato portato dopo che va subito un violento pestaggio nelle strade Liguri e lì come vittima non è stata minimamente tutelata, ma invece è stato trattato milagramente come clandestino e quindi è chiuso proprio. All'interno di questo posto oggi ci sono ancora eh, 107 persone che vivono sulla propria pelle, la condizione clandestinità che lo Stato gioca sul, sulle loro esistenze. 107 persone completamente scondicate dal panorama sociale esterno, completamente scollegate non più tardi di sabato scorso, più davanti si è svolto, un secondo presidio volto a consegnare dei telefoni perché i ragazzi all'interno non hanno nessuna possibilità di mettersi in contatto con le persone esterne, che vuol dire né con le famiglie né con gli avvocati, tantomeno con i militanti solitari perché di fatto hanno accesso a solo una cabina con delle tessere telefoniche carissime che il CPR mette loro, a parte la prima che viene intonata all'ingresso. I telefoni sono stati rifiutati ufficialmente dall'ufficio straniero interno, dal, dal responsabile dell'ufficio stranieri, dal suo vice, dicendo che esiste una, eh, una dichiarazione della prefettura a firma, a firma di Palomba, dichiarazione che noi non abbiamo visto, foglio che non ci è stato fatto vedere, non ci è stato rilasciato nessun documento. Ma pare esistere questa nota della Prefettura che vieta l'ingresso dei telefoni. In realtà noi quello che abbiamo tra le mani è l'ordinamento dei CPR che dice l'esatto opposto, cioè che i CPR dovrebbero garantire la comunicazione ai trattenuti qua dentro, cosa che invece non accade. Queste sono storie, queste è come quella di Bursa che è morto, sono storie che purtroppo si ripetono quotidianamente qui dentro. Siamo al sesto morto a partire da luglio del 2019 all'interno del CPR, morti che non hanno mai ricevuto risposta, morti che sono state normalmente abbandonate, persone che sono state abbandonate nelle aree sempre quasi sempre di questo maledetto ospedaletto che è veramente un'anomalia, perché in ospedaletto ci si finisce o per questioni mediche, ma non si incontrano quasi mai medici, come è successo Bruce stesso, che non ha incontrato nessuno psicologo, non ha visto un medico, non ha visto nessuno. Si viene messo in ospedaletto che è l'unica zona, peraltro, che non ha neanche accesso alla cabina telefonica. Quindi il problema è che il CPR stesso è una zona anomala, ma lo potete vedere, non c'è neanche un cartello che dichiari che cos'è questa cosa. Siamo di fronte a un posto dove i migranti vengono reclusi, separati dalla società, rimpatriati con la forza. Eppure non esiste un cartello che dichiari che cosa sono queste mura. Siamo in via Santa Maria, Mazzarello, quasi nel centro di Torino. Eppure le cose continuano ad andare avanti. Musa è solo l'ultimo. L'ultimo dei sei morti che dal 2019 contano qua dentro. Strutture come queste. Queste strutture non possono essere riformate. Queste strutture vanno chiuse. Tuttura, perché la logica su cui si basa è una logica aberrante. La logica è quella di dividere il mondo tra chi può tutto e chi non può niente, tra chi sfrutta e chi viene sfruttato. Queste sono le mura su cui si, si regge questo privilegio che è inaccettato.